Allora, un augurio a tutti e di nuovo sono in video a voi per necessità. E questa cosa è scesa e ve la devo donare. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse indietro verso Simon Pietro e verso l'altro discepolo che Gesù amava, e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque, e si avviarono al sepolcro, i due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro, e giunse primo al sepolcro, e chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vide e credette perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva resuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria, invece, se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco che vide due angeli due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, di lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, Donna, perché piangi? E ella rispose loro, Perché hanno tolto il mio Signore, non so dove l'abbiano deposto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei, pensando che fosse il giardiniere, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, io lo prenderò. Ma Gesù le disse, Maria, Maria. E lei, Voltatasi, gli disse in ebraico, Rabuni, che vuol dire maestro buono. E Gesù le disse, Non trattenermi, Maria, perché io non sono ancora salito al padre, ma vai dai miei fratelli, di loro, io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. E Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Questo è dal Vangelo di Giovanni su questo giorno simbolico, la Resurrezione di Gesù. L'ho voluto leggere perché ho voluto ricordare a tutti quanti il significato di questa festa, debbo ricordare a tutti quanti il significato di questa festa, che è la vittoria sulla morte, la vittoria più esattamente sulla paura della morte. Perché la morte è una sorella, è una sorella che ci porta in una transizione, ci fa passare, e ci fa fiorire, e ci fa rinascere, ci fa risorgere, ci fa risorgere. Non dobbiamo perciò avere paura della morte. Guardate intorno a voi, guardate tutto quello che è successo, guardate gli abissi del vostro e del nostro cuore quando è che siamo ansiati, preoccupati, è quando, alla fine di tutto, prende in noi il sopravvento della paura della morte e tutte le catastrofi che immaginiamo e tutte le bruttezze che immaginiamo derivano dalla paura di questa transizione, perché laddove questa paura viene vinta non c'è più niente che possa fermarci. Che possa fermarci da cosa? Che possa fermarci dal nostro cammino di crescita, di esplorazione. Perché questa è la nostra vita: crescere, esplorare, conoscere sempre di più, sempre di più, senza il confine della materia. Siamo nell'epoca in cui. È stato necessario che la materia diventasse così importante per scoprire tante cose e piombare in questa coscienza nostra dell'Io, di sapere di essere individui e di sapere di poter ottenere la conoscenza noi, come io. E ora dobbiamo ricominciare ad affermarla, dobbiamo ricominciare ad avere fiducia nello spirito. Che cos'è questo spirito? Cos'è questo spirito? Cos'è questa cosa di cui parla Gesù? Di cui si parla in tutti i, i, i, eh, i messaggi misterici di questo superamento della materia? È proprio questa volontà di credere che le cose non finiscono con la morte, ma che la morte è una transizione. E che questo mondo materico è solo una parte di ciò che è. È un apparire di qualcosa di molto più immenso, che va ben oltre la materia, le palline, i contagi, la morte stessa del corpo. Perciò è importante in questa giornata che noi ci ridedichiamo a questa, a questa scoperta, a questo approfondimento dobbiamo ritornare a scoprire la dimensione spirituale, questa volta non più come gli uomini di un tempo che ce l'avevano spontanea e era quasi automatica e non con le religioni che l'hanno codificata e cristallizzata e sono state necessarie per la caduta che avevamo, ma per un superamento. Adesso bisogna avere un superamento di qualsiasi religione, lo vedete come è tutto crollato, è tutto manifesto, adesso è tutto manifesto. Non ci sono le religioni a proteggerci, non ci sono le religioni a portarci il messaggio dello spirito. Lo spirito siamo noi, lo spirito siamo noi nel momento in cui avremo questa volontà di credere in questo oltre, e questo oltre ci apparirà. Com'è che ci apparirà questo oltre? Ma è tutto detto là dentro. È tutto detto, è tutto detto là dentro. Chi è che vede la risurrezione? Maria Maddalena. Questo è in tutti i Vangeli, eh, i canonici, i, i tre sinottici, il Vangelo di San Giovanni. È sempre Maria Maddalena che vede la risurrezione. La donna per eccellenza, l'amata da Gesù l'apostola degli apostoli, la prediletta, colei che Gesù amava più di ogni altra donna. Perché la vede la risurrezione? Perché è nell'amore. Perché è nell'amore. La vede perché è nell'amore. Perciò siate innamorati cercate l'amore, siate innamorati ogni minuto della vostra vita, cercate l'amore perché con l'amore voi vedrete tutto quanto è oltre, perché con l'amore questa materia si dissolverà facendo vedere che è parte di un'immensa, infinita creazione ben più vasta di quello che i nostri occhi apparentemente vedono e di quello che le nostre orecchie apparentemente sentono. Siate innamorati e io chiedo a tutti coloro che si mettono sui palchi a cercare di condurre questo popolo che dalla dispersione vuole riscoprire vuole crescere, vuole trapassare in una nuova era. Parlate e portate lo spirito, siate portatori dello spirito, vanno bene i sindacati, vanno bene le leggi, io stesso sosterrò tutto ciò, ma lo dobbiamo fare nello spirito, portate lo spirito, Bisogna riscoprire la dimensione spirituale, bisogna superare questa angoscia del morire, questa angoscia di lasciare questo corpo di materia e di carne. Tutto è legato a questa angoscia. Superata questa angoscia si aprono gli infiniti reami dello spirito. E lì non avrà fine la nostra cavalcata meravigliosa, giocosa, gioiosa. Lì veramente potremo assaporare il gioco infinito che ci è dato nell'amore. Innamoratevi, siate innamorati. Con l'amore ogni minuto vincerete la morte. Tutto deve essere dissolto lo stato stesso deve essere superato. Siamo noi a dover essere norma a noi stessi, noi insieme, collaborando. Le istituzioni sono state di aiuto temporaneamente, ma dobbiamo superare anche le istituzioni, uscire da loro, lasciare che deperiscano e muoiano e noi ricostruire nella fratellanza nella consapevolezza dello spirito dal basso uniti nella nostra povertà di spirito tutto deve essere superato vi prego ritorniamo a essere portatori dello spirito ritorniamo a essere innamorati sempre ogni secondo della nostra vita innamorati sempre. Voglio chiudere leggendovi una poesia, una poesia che parla di tutto questo e che viene dall'amore. Questo è l'amore. Volare verso un cielo segreto, scostare cento veli ogni momento, all'inizio rinunciare alla vita, alla fine fare un passo senza i piedi, considerare invisibile questo mondo, non curarsi di ciò che, che appare, che appare all'io. Cuore dissi. Quale dono è stato entrare in questa cerchia degli amanti, vedere oltre il vedere stesso, arrivare a sentire dentro al petto. Anima mia, da dove, da dove sorge questo respiro? Come mai questo cuore che batte, che batte, uccello dell'anima? Parla, parla con tue parole e io capirò. Amare, amare, amare.